Bentornata comunità! Oggi non mi vedete in veste di esperto di bestiari o lettore di manuali ma bensì di appassionato di Mork Borg. Nell'episodio di oggi voglio parlarvi delle 5 classi che più mi hanno colpito al di fuori di quelle presenti nel manuale di base. Saranno quindi presenti esempi provenienti dal materiale ufficiale ma anche contenuti di terze parti. Per tutte queste classi vi lascio il link qui sotto in descrizione per andare a provarle, scaricarle e fidatevi, vi piaceranno. Se vi interessa la classe personalità di un canale di ruolo fatecelo sapere con un mi piace e un bel commento qui sotto e potrebbe arrivare molto presto. Infine se vi interessa sapere nel dettaglio come funziona la pubblicazione del materiale di terze parti con la licenza di Morkborg, aspettate fino alla fine del video e ve lo spieghiamo. Piccolissima premessa prima di iniziare, quali sono le caratteristiche di una classe di Morkborg? Sono tre. La prima sono i bonus alle caratteristiche che vi verranno dati nella fase di creazione del vostro personaggio. La seconda sono le abilità iniziali di cui abbiamo già parlato nel nostro video di manuali da manuale dedicato a Morgborg. Andate a dargli un'occhiata se avete voglia. La terza può essere delle caratteristiche particolarmente uniche che però non sono necessariamente presenti né nel materiale ufficiale né tantomeno in quello homebrew. Hai mai considerato l'idea di lodare il sole? In un mondo nel quale tutti si sono rassegnati all'idea dell'apocalisse, tu sei l'eccezione. Sei stato illuminato dalla luce benedetta del figlio del sole, proprio come Sabaku. Tu sei il suo araldo e sta a te fermare la fine dei tempi e tramutarla in una nuova alba. Sarai in grado di sfuggire agli emissari del basilisco e non impazzire a causa dei tuoi sogni ricorrenti riguardanti la nascita di un nuovo dio. Lo Sunscorched Zealot è una classe stupenda che secondo me si integra perfettamente nel mondo di Morkborg. Le sue carni scottate e trasfigurate dal Figlio del Sole sono incredibilmente resistenti fornendovi un bonus iniziale alla resistenza. Di contro però emanerete costantemente un'aura sgradevole di calore che inficerà sulla vostra presenza. Inoltre se pur siate in grado di utilizzare le scroll la vostra voce ne distrugge l'essenza bruciandole e rendendole inutilizzabili per sempre. Ogni mattina lancerete un dado a sei facce per determinare la benedizione che il figlio del sole vi garantirà per quella giornata. Potreste quindi essere protetti da un mantello di luce solare che danneggerà tutti i nemici che avranno l'ardire di colpirvi, oppure i vostri occhi potrebbero diventare dei fari lucenti che vi permetteranno di vedere nel più scuro degli abissi o di discernere la verità dalle bugie. Infine, se foste molto fortunati, potreste lanciare un 6 e avreste la possibilità, una volta al giorno, di diventare la personificazione stessa del sole esplodendo in una scarica di rabbia stellare che annichilirà tutti i vostri nemici e amici ma vabbè certo dovrete rinunciare a metà dei vostri punti vita e alla vostra armatura per il resto della giornata ma direi che ne vale la pena no? If only I could be so grossly incandescent La cosa che hanno di più del gioco di ruolo è la possibilità di ruolare ogni volta personaggi estremamente diversi tra di loro Sono convinto tuttavia che esista un particolare archetipo che ognuno di noi è particolarmente abile ad interpretare Il nostro Davide ad esempio è incredibilmente a suo agio con i personaggi che suscitano il disgusto e l'aberrazione di narratore e giocatori Sono convinto che si tratti di un vero e proprio dono in realtà La classe di cui andiamo a parlare adesso sembra cucita a Posta per lui. Alzi la mano chi non ha detto almeno una volta, ma Markborg è un gioco troppo facile Ah, uh, nessuno. Uh, beh, uh, poco male. Se sceglierete di giocare il peggiore, sappiate che sarete costantemente sul fondo della catena alimentare, anzi un pochino più in basso. Inizierete con un malus a tutte le abilità e senza alcun equipaggiamento, se non il femore, che se avete già giocato a Mark Vorg sapete essere la arma più debole di tutte. E un bel po' di carne marcia. Come se non bastasse, siete pure analfabeti e quindi niente scroll per voi. Vi sento già domandarvi, ma almeno le abilità di partenza compensano tutto ciò? Eh, non penso proprio. potreste iniziare con l'abilità di impietosire con lo sguardo i paesani di un determinato villaggio, che potrebbero quindi allungarvi uno di quattro monete d'argento, per diciamo togliere il disturbo più che per pietà. In compenso potreste partire con l'abilità Already Broken, che vi impedirà di essere appunto affetti dallo status broken, o anche con Broken Stomach, che farà in modo che non possiate essere avvelenati o infettati, visto che il vostro stomaco è già ripieno di schifo e sostanze varie. Il pallido è una classe molto particolare ed è l'unica, tra quelle che vedremo oggi, ad essere stata ideata direttamente dai creatori di Morkborg. Fa sorridere il fatto che sia anche la più strana. Se sceglierete questa classe, preparatevi a calarvi nei panni di un alieno. Potreste essere precipitati dal cielo, o strisciati fuori da un crepaccio, oppure potreste essere stati catturati dalle rete di qualche pescatore. Una sola cosa è certa, tutto intorno a voi. È strano e sconosciuto. Non sarà facile ruolare un personaggio del genere, ma immaginatevi quanti spunti di gioco potrebbe aprire con il vostro personaggio che cerca di nutrirsi con cose che non ha mai visto o che cerca in qualche modo di comunicare con gli altri giocatori senza riuscirci anche a livello di meccaniche il pallido ha alcune particolarità interessanti partirete con un bonus ad agilità a causa del vostro corpo sinuoso e schifosissimo ma con un malus alla resistenza a causa del fatto che il vostro corpo è fragile e inadatto a vivere su questo mondo sapete leggere ma solo le lingue antiche in compenso ogni giorno potete lanciare un dado che vi permetterà di usare innatamente una delle magie direttamente dalla tabella delle scroll, utile, no? Per quanto riguarda le abilità iniziali, invece, anche qui i creatori di Mark Borg non deludono. Avete sempre desiderato di essere completamente ricoperti di occhi per non essere mai presi di sorpresa? Benissimo, oggi è il vostro giorno fortunato! Che ne dite invece dell'abilità di creare cibo dal vostro corpo utilizzando le cariche dei vostri poteri? Tanto utile quanto incredibilmente disgustoso. Quanto sarebbe bello creare i vostri PG di Morckborg sapendo che sulla tabella delle armi iniziali il dado vi farà sempre dono della Zweihander? Parecchio, eh? Come dite? Vorreste sapere il prezzo da pagare per questa delizia? Ma no, tranquilli, è una sciocchezza, una cosa da niente. La spada è maledetta, ma poco, davvero, una cosa da niente. D'altronde, quando l'avete rubata da quella statua o magari sottratta al vostro maestro, non potevate sapere che sarebbe stata legata alla vostra anima per sempre. Stavolta inizierete con un bonus alla resistenza, abituati come siete a portare il peso di questo oggetto sulle vostre spalle, che grava su di voi pesando il doppio di una spada normale, ma con un malus alla presenza. La vostra anima infatti è tormentata dalla maledizione. Non potrete mai separarvi dalla spada di vostra volontà e se doveste perderla non avrete più riposo, letteralmente. Niente più rest per voi e prenderete uno di tre danni fino al giorno del suo ritrovamento. Punitivo e se vi dicessi che un fallimento critico al posto del rompimento dell'arma porterà a una catastrofe arcana. <ride> Anche tutte le abilità iniziali del Damed Blade Troll sono legate alla sua spada. Una possibilità potrebbe essere ad esempio quella di avere una lama enorme e sgraziata. Uh, scusate In grado di frastornare i vostri nemici in caso di ottimi tiri L'abilità più pittoresca però È quella che vi lega ad uno stormo di corvi Guidati dalla scia di cadavere Che vi lascerete alle spalle Una giornata di hacking come tante a Night City Mancano pochi secondi e poi finalmente Sarai in grado di penetrare all'interno del firewall della banca Ed accedere ai dati che ti ma che, che succede? Un calo di tensione? Forse un bug? Tutto diventa nero. Poi, quando i tuoi occhi tornano a percepire la luce, davanti a te si apre un paesaggio sconosciuto. Una landa brulla e desolante. Provi a togliere il visore, ma con sgomento. Ti accorgi di non avere nulla addosso. Ti rendi conto immediatamente di non essere in un sogno. Purtroppo, sei bloccato su Morkborg. Bello spunto, eh? Il glitch parte con un malus alla resistenza, a causa del troppo tempo passato sulla da gaming, ti ci rivedi per caso, ma con un bonus alla presenza, le tue conoscenze sono totalmente inutili qui, però in qualche modo sei ancora in grado di hackerare le persone attraverso una prova di forza e una di presenza. Questo gli provocherà un crash nel sistema che le lascerà svenute per un po'. Le abilità iniziali, stavolta, comprendono ad esempio un chip in grado di emulare qualsiasi voce o anche qualsiasi suono che ti venga in mente, o la possibilità di leggere l'ultima conversazione di una persona che sei riuscito ad hackerare. Potrebbe tornare utile in diversi risvolti di trama, eh? La seconda sono le abilità iniziali Ne abbiamo già parlato in manuali da manuali Manuali da manuali? Sono come Jack che non sa so più dire il titolo della propria roba Deo de <ride> no, Nooo no, no. E poi era il titolo giusto doppio Non più no, Oddio no. Grande, grande Se questo video arriva a 100 mi piace <ride> Ah non l'abbiamo cambiato All, la Se siete interessati alla classe ufficiale, ufficiale <ride> <ride> <ride> <ride> <ride> dei... <chi? ride> ma banda ai convenevoli e partiamo con le classi, forse un po' troppo. Sì! <ride> <ride> Bello spunto, eh. <ride> uh, sì, e adesso sì. c'è la parte... Che vuole tanto Jack. Uh, qualcuno mi preme sulla faccia. Ok, no, andato. <ride> questo va... nel. <ride> ok, siamo giunti alla fine e vi avevo promesso di spiegarvi come si pubblica un contenuto di terze parti per Morkborg. I creatori di questo gioco, infatti, sono stati così gentili da fornire all'utenza una third party license. Grazie a questa licenza vi sarà possibile pubblicare armi, avventure, classi, mostri, eccetera, eccetera, eccetera, tutto quello che volete, insomma, per questo fantastico gioco di ruolo. Potete riutilizzare liberamente le meccaniche e le regole, ma non potete inserirne il testo all'interno della vostra avventura, della vostra classe, o del vostro mostro. Però potete farne riferimento. Non dovete dare l'impressione che sia un contenuto ufficiale e per fare questo dovete rimuovere dal vostro progetto quelli che sono i loghi ufficiali del gioco. Sul loro sito ufficiale, oltre a queste regole, trovate i loghi appositamente creati per questi contenuti di terze parti. Ultimissima cosa, ovviamente i creatori del gioco non si prenderanno nessuna responsabilità per le vostre cavolate, quindi state attenti, eh? Comunità, questo era tutto per oggi. Se, come vi ho detto prima, vi interessa per caso la classe di un canale di ruolo, fatecelo sapere, mi raccomando, e provvederò molto in fretta a farvela avere in qualche modo. Detto questo, grazie se siete arrivati fin qui, e. Alla prossima!